Test PCR al vaglio. Da settimane i mass media riferiscono di cifre crescenti di infezioni da coronavirus. Queste sono le ragioni delle restrizioni attuali che hanno conseguenze drammatiche non solo per il settore della ristorazione e dell'industria alberghiera. Inoltre, limita la libertà di viaggiare e comporta una moltitudine di inconvenienti. Il numero di infezioni e le conseguenti misure restrittive sono frutto dei risultati dei test PCR. Questi però vengono considerati insufficienti da molti esperti perché un risultato positivo del test PCR non equivale a un'infezione. E' quindi giunto il momento di sottoporre i test PCR usati per il coronavirus ad un controllo approfondito. In questo programma abbiamo riassunto per voi i vari aspetti. Le spiegazioni esaurienti dei singoli criteri si trovano nelle fonti alla fine. Primo criterio. Modalità di funzionamento e campo di applicazione dei test PCR. Il test PCR è stato sviluppato dal premio Nobel Kerry Mullis a scopo di ricerca per rilevare anche le più piccole quantità di virus. A questo scopo i campioni vengono moltiplicati per copiatura. Dopo 20 processi il materiale campione è stato moltiplicato più di un milione di volte e dopo 30 processi il materiale campione è già stato moltiplicato più di un miliardo di volte la probabilità che un valore di soglia venga superato aumenta in modo esponenziale con il numero di copie. Tuttavia, questo valore soglia non è definito in modo uniforme, ma varia a seconda del fornitore. Anche il professor dottor Christian Drosten, consulente del governo tedesco e sviluppatore del test da coronavirus, ammette apertamente che dipende dal caso se il test produce risultati positivi o negativi come è stato recentemente il caso di diversi professionisti del calcio di Salisburgo che sono risultati positivi e negativi da un giorno all'altro. Secondo criterio Mancanza di taratura e campo d'applicazione errato Normalmente gli strumenti di misura sono soggetti a taratura e ogni procedura di prova è soggetta a verifica. Questo vale sia per il tachimetro dell'auto che per il bicchiere di birra con il marchio di calibrazione. Solo il test del coronavirus, con le sue conseguenze di ampia portata, non ha questa calibrazione, che sarebbe un requisito obbligatorio per una procedura diagnostica. Persino il foglietto illustrativo afferma che il test non è adatto a questo scopo, solo a scopo di ricerca, non adatto per procedure diagnostiche. Terzo criterio I falsi positivi Secondo uno studio cinese, i test da coronavirus, per la loro specifica caratteristica, indicano erroneamente positivo fino all'80% delle persone risultate positive. Anche se sono negativi, vengono trattati come infetti a causa del risultato del test, fino a 14 giorni di quarantena. Sulla base dei dati riportati dall'Istituto Robert Koch, il dottor medico Stephen Rabe, ha determinato un tasso effettivo di falsi positivi superiore al 75% per la Germania. Quarto criterio. Cosa misura il test del coronavirus? Nel test del coronavirus si cerca solo una specifica sequenza genica, non il virus. Se la sequenza genica viene trovata, si sospetta che sia presente un'infezione da virus SARS-CoV-2. Con le sequenze di geni pubblicate dall'OMS è evidente che una di esse si verifica anche nel cromosoma 8 di ogni essere umano. Così chiunque può essere testato positivo. Inoltre, su raccomandazione dell'OMS, da aprile si è considerati positivi anche se si rilevano altri virus corona completamente innocui. Quinto criterio. Significato di un test positivo. La professoressa e dottoressa Ulrike Kemmerer, virologa ed immunologa dell'Università di Würzburg, ha confermato che i test del coronavirus utilizzati non sono test immunologici. Il test rileva solo un acido nucleico, motivo per cui una papaya e delle capre sono già risultate positive. Secondo la professoressa e dottoressa Kemmerer, i test non permettono di stabilire se il virus completo sia presente, se si moltiplica o se sia la causa della malattia. A confermarlo sono anche i foglietti illustrativi di Swiss Medic sui test effettuati in Svizzera con il test PCR del 20 maggio 2020 e il Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie degli Stati Uniti. Sesto Criterio Valutazione dei numeri riportati giornalmente il termine nuovi infetti, usato dall'istituto Robert Koch e dai media tradizionali, suggerisce una certa pericolosità e un certo rischio di infezione. Correttamente si dovrebbe leggere numero di persone testate positive in relazione al numero di test effettuati. Allora sarebbe ovvio per tutti che la percentuale nella popolazione è infinitesimale, di cui anche in questo caso solo un numero molto piccolo è realmente infetto e sviluppa sintomi come sottolinea la professoressa e dottoressa Kemmerer nel quinto criterio. Settimo criterio. Risultati errati causa contaminazione. Già alla fine di marzo il quotidiano inglese di Telegraph ha riferito che dei componenti per il test del coronavirus in tutto il mondo sono contaminati da virus corona, a luglio l'autorità di regolamentazione britannica per i dispositivi medici ha dovuto richiamare 741.000 set di test per il coronavirus. Questo porta erroneamente a risultati positivi, come nel distretto di Rostock. Lì una scuola è stata chiusa e 300 persone sono state mandate in quarantena a causa di un test PCR così contaminato. Conclusione il test PCR non supera un controllo occettivo dei fatti. I criteri elencati si rivelano essere criteri da KO per il test. Cari spettatori, giudicate voi stessi se ritenete che questo test sia adatto e significativo per giustificare un lockdown con le massicce restrizioni ai diritti di libertà dei cittadini che questo comporta. O forse presto anche per una vaccinazione, dei quali rischi irresponsabili abbiamo parlato nel video «Avvertimento urgente, la vaccinazione del coronavirus modifica il DNA». Purtroppo i mass media nascondono quasi in modo assoluto alla popolazione in retroscena di questo test molto discutibile. Dovreste quindi farvi un'opinione vostra e dare ai vostri concittadini l'accesso a queste informazioni clamorose diffondendo questo video via email e sui social. Vi offriamo la possibilità di farlo mostrando il link a questa trasmissione ora.